amici benvenuti nel canale oggi ho fatto degli acquisti alla Kiko alla Kiko cosmetici eh, c'è una promozione che è valida fino al 3 gennaio quindi se volete fare dei regali anche per l'epifania, per il natale, per il capodanno o anche per voi stessi potete andare dalla Kiko e comprare i prodotti dei prodotti a scelta praticamente sono compri 4 prodotti meno cari non li paghi eh, vi vado a far vedere che cosa ho preso ho comprato questo illuminante è molto molto molto molto molto luminoso questo costa eh, 11 euro quindi ho preso questo va messo in questo modo guardate com'è Va messo qui, vabbè, nel viso, è logico, ma questo ve lo faccio vedere. Non so se si vede, ma è molto, molto, molto, molto luminoso. L'ho provato prima su di me. Devo dire che fa un effetto molto, molto, molto bello. Quindi questo, che l'ho pagato 11,99, come vi ho detto. Ho preso il mascara, che devo ancora vedere. L'ho visto lì in negozio. Ah, ok. Ho preso un mascara. Il mascara costa 12,99, sempre della Chicco, 12,99. Ho preso questi ombretti. Ne ho presi due. Vediamo se riesco a Eccolo Qua. Allora dove si apre? Qui, eccolo. Ho preso questi ma sono favolosi guardate l'effetto non so se si riesce a vedere ma l'effetto è questo sono ombretti luminoso, no, luminosi molto molto molto luminosi e ne ho presi due questo colore che è un tinta bruciato e questo colore che è un beige chiaro È ok anche questo vediamo com'è questo questo è così un beige proviamo con questo dito qua questo è più chiaro aspetta che è nuovo che non riesco a prenderlo eccolo qua si sì, rimane un colore molto più chiaro ma appunto io lo volevo proprio così chiaro chiaro chiaro chiaro ok questi quindi questi due ombretti, gli ombretti costano 8,99 euro all'uno. Quindi, sono quelli che costano meno. Quindi, io ho pagato il eh, mascara, ho pagato il mascara e ho pagato questo, l'illuminante. Il, 8,99 euro che sono 9 euro a pezzo sono quindi 9, 9, 18. Questi non li ho pagati, ho pagato un totale di 25 euro dei due prodotti, direi che è molto molto conveniente che dirvi, amici miei, Fatevi felici. Nella vita pensate un po' anche a voi stessi, quindi fatevi felici. Grazie per aver guardato il video. Un bacio, un abbraccio. Ciao!